Ti sentiresti, come sarebbe se tu potessi uscire con un uomo diverso dai soliti che frequenti, single come te, che magari ha avuto anche lui delle delusioni ma che non ha mai abbandonato l'idea di trovare una compagna con cui condividere la sua vita? Sarebbe bellissimo e tu immaginati uscite insieme, andate a cena fuori, lui ti manda dei messaggi ed è bellissimo al mattino trovare nel tuo telefono un suo messaggio col quale ti augura buongiorno. Sono cose semplici ma le più belle, quelle che arricchiscono la vita e tu immaginati anche che esci più spesso rispetto ad ora, che il tuo cuore torna a battere forte e che addirittura devi fare anche più shopping perché esci spesso con lui quindi vuoi essere sempre bella e lui ti fa sentire così bella. Sarebbe meraviglioso ed è quello che ogni donna desidera, essere apprezzata dall'uomo che le piace, ognuna di noi vorrebbe solo questo. E se ti dicessi che questo potrebbe accadere davvero, certo è che se continui a fare le cose che stai facendo finora, nulla cambierà. Ti sfido a provare qualcosa di nuovo. Io sono Anna Maria Palladino, da oltre 11 anni eh, mi occupo di single, ho un'agenzia a campo basso e organizzo incontri tra uomini e donne liberi come sei tu, persone motivate che vogliono mettersi in gioco e chissà tramite me potresti trovare un uomo speciale che probabilmente da sola non incontreresti mai? con cui cambiare vita, aprire una nuova parentesi e ritrovare il sorriso. E vedrai che anche i tuoi amici e le tue amiche, nel notare quel nuovo sorriso sulla tua bocca, si accorgeranno che sei felice. Ma nessuno saprà come hai conosciuto questa persona. Non, non dovrai iscriverti in un sito col rischio di incontrare chissà chi. Incontrerai qualcuno che io conosco prima di presentarti. E tutto questo nel pieno rispetto della tua privacy. Allora adesso contattami come preferisci, mandami un messaggio, un'email, telefonami ai numeri che vedi intorno a questo video e ti spiegherò come possiamo fare. Per adesso ti saluto, ciao!